Silenzio. Niente si muoveva, nemmeno... Ah, era la notte di Natale! Oh, amici, amici di Pantacù, vi volevo fare i miei migliori auguri. Buon Natale! Buon Natale da me, Vincenzo, e da tutti gli amici di Saremo Alberi. Buon Natale, orso, ma buon Natale a voi. Tanti auguri! Agape Fraterna Aulus vi auguro a tutti i membri del progetto Pantacu e tutti i suoi partecipanti un sereno e felice Natale. In particolare vi auguro di ritrovare serenità, pace e gioia e la riscoperta delle cose semplici che alla fine sono la vera essenza del Natale e della rinascita di ogni persona. Auguri a tutti gli amici di Pantacù, da me e dai da miei amici dei bambini. Questo è il primo Natale insieme e ovviamente non potevano non scegliere me per farvi gli auguri. Uh, quindi che dire, buon anno, che sia un sorprendente 2020 e che la speranza sia uno, che uno dei nostri ragazzi possa far parte di questa squadra. Ancora auguri! Ciao a tutti, eh, da Nicolò Antonio Napoli, Casa Babylon Teatro e da Milla Falcone che in questo momento è dall'altra parte uno degli attori della serata, di questa sera come vedete siamo in teatro, siamo in piena organizzazione di una delle serate di scenari pagani, vi volevo fare eh, i migliori auguri di cuore eh, con l'approssimarsi del Natale a tutto lo staff di Pantacu, gli organizzatori, eh, gli operatori, tutti, tutti, tutti e, e in particolare i ragazzi di Santa Monica Povetia, teniamoci per noi, gli auguri, non lo facciamo sentire troppo in giro. Per i regali c'è ancora tempo, ce ne sono ancora un bel po', e, e, e le cose che cominciano a scarseggiare, la cosa che comincia a scarseggiare è il carbone, eh, tanti cattivoni quest'anno. Mi raccomando, auguri, godiamoci il Natale e poi ci rivediamo ancora più forti e più motivati, con più passione, con l'inizio del nuovo anno. Ciao a tutti! Auguri artigianali originali dalla CNA. Allora, cari ragazzi, siamo qui nella sede della Ralinantes Noto Salerno, nella stanza dei trofei. Il mio augurio per il prossimo anno è che anche voi possiate diventare protagonisti di tanti successi per la nostra società e per la vostra soddisfazione personale. Auguri di Buon Natale dall'Associazione Campania Danza a tutti gli amici di Pantacù. Mi hanno dato 15 secondi 15 per poter augurare Buon Natale e Buon Anno Nuovo. E allora a Pantacù, a tutto lo staff, a tutti coloro che partecipano a questa meravigliosa avventura l'augurio di un buon Natale e di un buon anno nuovo auguri Pantacu a voi tantissimi auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti i ragazzi che partecipano al progetto Pantacù e a tutti quelli che lo hanno organizzato tanti cari carissimi auguri dal piccolo teatro del giullare carissimi ragazzi di Pantacù sono qui ad augurarvi da parte di tutta la Fondazione Carisa, auguri affettuosi di Buon Natale a tutti voi, a tutte le associazioni che hanno contribuito a realizzarlo. Passate un sereno e dolce Natale insieme a tutta la vostra famiglia e ai vostri cari. Cari amici di Pantacù, è terminato un altro anno emozionante insieme dal team di progetto della Fondazione Carisa, Formulo a tutti voi gli auguri di un sereno Natale. Auguri di Buon Natale da parte del Centro Sportivo Italiano a tutta la famiglia Pantapu. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo dall'Associazione Vele e da tutto il team dei facilitatori. Ci rivediamo a gennaio con le attività del progetto Pantacù. Ciao a tutti! Buon Natale!